Oh, buongiorno, un consiglio per smaltire in fretta l'acido lattico e per evitare che venga fuori diciamo un doping naturale, acqua tiepida, limone, succo di limone e bicarbonato. Bene. Mettiamo una puntina di bicarbonato. Mescoliamo un po' e ci versiamo il limone. Reazione. Vediamo. Mescolare bene. Scorpions e poi cosa fai? Bene!